Ci siamo ragazzi, stiamo per andare in un cimitero abbandonato <ride> Ma tu lo sai che il cimitero abbandonato nel... diciamo nel... come si può dire? Nell'antica Grecia? No, no, nel manuale del ghost hunter, il cimitero abbandonato è sconsigliato come luogo per andare a indagare perché è ritenuto pericoloso, sta cosa non l'ho mai capita Secondo te? Tu come la vedi? Devo essere schietto e sincero, sì. aperto, senza Sì, divertirsi. sì, sì. A me fa tanta tanta paura l'idea di andare in un cimitero abbandonato. Di, not di notte con te. <ride> ok, soprattutto con me, soprattutto con te, ma no, soprattutto mm. l'idea di essere lì in un cimitero abbandonato. Eh, io e te da soli come uniche anime vive insieme a Chissà cosa mi, mi inquieta parecchio, però dall'altra dall parte... Ma sulla pericol pericolosità cosa ne pensi? Eh ma mi faccio... Stavo pensando una cosa. Ma chi ha detto che al cimitero dove ci sono i resti di un corpo ci debbano essere degli spiriti? Perché? No infatti, cioè, quello è scontato. Io, lo spirito di una persona morta può essere a casa sua più probabilmente che al cimitero. Mi viene da pensare perché uno spirito dovrebbe stare dove c'è la sua bara e non magari a casa sua vicino ai suoi cari? E Logico, quindi dico fila, fila. Mi aggrappo a questa teoria per dire un cimitero abbandonato non è affatto una cosa spaventosa. Beh, tu sai che comunque la prima regola stasera è niente suggestione. Eh ma mo sì. <ride> Ti senti già? Ti senti e già Il mio cuore già c'è un po' di... Sai quell'ansietta quell come dice qualcuno che... Eh? Batte, batte, batte, batte. Dai, facciamo così, andiamo a ricaricarci di energia, mangiamo un boccone e poi andiamo. Dai. Ok. Va bene. Dai, indovinate che si mangia. Okay. Grazie. Ciao. Ho una critica da fare occhio attenzione aspetta che se no mi, mi scudo nel panino aspetta che prima ritiro <ride> a te ciao buona serata dai Ale cosa c'è sempre da ridere sempre che ti lamenti primo È che pizza. Teresa a Teresa piace il mcdonald mm. ma porca paletta porca dobbiamo paletta. sempre prendere al drive Perché non è che vuole sedersi tranquilla Mangiare No, io no, mordi e fuggi, no, no, mordi e fuggi mia, che già, già questo Già sono nervoso per, per colpa tua Poi mi fai pure mangiare di fretta Ma è che mi ha riempito Di sti buoni qua e alla fine Di tutti sti buoni qua che sembra quasi che mangi gratis Puoi usarne uno solo Al giorno Io volevo prendere questo più questo più questo eh, più, sì. No, uno solo e il resto di italiano Tu pagarlo. fai sempre l'ingordo Voglio dire al pagliaccio di McDonald's che già mi terrorizza <ride> <ride> Perché se me lo incontro di notte quello lì mi Veramente me la faccio sotto Adesso lo stai pure criticando Ti immagini? Voglio dire al, al pagliaccio di McDonald's che non si fa così La cosa buona è che c'è la catena al cancello. C'è un silenzio, lo senti? Tic, non si sente niente, eh? Lo sento, lo sento. Siamo arrivati, ragazzi. Da qua ovviamente non potete vedere nulla se non... il muro di cinta e già abbiamo visto che al cancello c'è un bel lucchetto è una cosa positiva perché vuol dire che hanno messo in sicurezza il luogo è una cosa negativa per noi perché all'interno non possiamo svolgere l'indagine E sì, allora purtroppo è buio, pesto ma siamo in mezzo al nulla, abbiamo fatto gli ultimi 5 km una stradina in mezzo ai campi C'erano solo le, le rane che attraversavano la strada E un silenzio tombale C'è un silenzio tombale Questa è la prima volta per Alessandro Mentre non è la prima per me Io qui ci sono già stata l'anno scorso Sul canale trovate i video Del cimitero abbandonato andate a cercare E anche quella volta ho fatto l'indagine al di fuori Anche se si poteva entrare però in segno di rispetto ho preferito svolgere tutto al di fuori ma io in realtà speravo che Teresa mi dicesse oh c'è lucchetto andiamocene invece no eh no no non si molla niente questa è la prima volta che allora non so ditemi voi se devo ritenermi fortunato oppure no che che la persona <ride> che io amo ha deciso di farmi provare questa nuova <ride> esperienza per la prima volta senza che l'avessi chiesto, eh, <ride> che sia ma se mi hai pregato eh, dai. di portarmi in un cimitero abbandonato, voglio sapere se ci siete mai stati in un cimitero abbandonato di notte e che effetto vi ha fatto. E che effetto vi ha fatto? E se secondo voi devo ritenermi fortunato oppure. Per la gioia tua, Alessandro, è in arrivo anche un temporale, mi sa. L'ho visto anch'io, un lampo. Ecco, dobbiamo anche muoverci. Sei pronto? Saremo al di fuori come l'altra volta e speriamo che anche stavolta ci dia dei risultati. Prontere, eh. è proprio spettrale sto posto, eh? Sì, mettici che è un cimitero, mettici che un, non c'è una fonte di luce, eh. poi si sente il... E meno male che non c'è la nebbia, l'altra volta c'era la nebbia. Mamma mia, sento il, sento il vento. Che passa tra le foglie di quell'albero, no? Sì. mi eh, viene sempre da, da controllarmi se c'è qualcuno. Che poi è molto piccolo, eh? Sì, è piccolino. Senti che aria si sta alzando? Siamo venuti qua con tutto il rispetto per le anime di questo cimitero Vogliamo solo capire se esiste una vita oltre la morte Guarda il K2 L'hai visto? No Molto leggero C'è qualcuno qui? Puoi far brillare questo strumento come hai fatto prima, per favore? Eh? caduto il K2, Ale. Brillare. sei vicino a noi? Ale ho sentito oh, tu ne hai sentito niente? No, no, da dove? da qua c'è qualcuno che vorrebbe farsi vedere? rosso qui abbiamo una videocamera guarda fino a rosso puoi palesarti per favore? Facci sentire che ci sei. Ancora. Eh? Facci sentire la tua presenza. se vuoi comunicare con noi accendi il K2 ok sei che c'è? Sei lo spirito di una persona che è stata sepolta qui? Oh mamma Ti va se accendiamo un altro strumento per poter comunicare? Eh sì, sì Ma se ci appoggiassimo lì sopra? Dove? Sul muretto lì? Sì sai qua abbiamo un altro strumento che se ti avvicini questi numerini cambieranno e ci farei capire la tua presenza prova ad avvicinarti vieni qui vicino a noi brilla. La tappa 2 si è brillata ancora, visto? C'è qualcuno qui? Sì, hey, hai sentito? Mm -hmm. Vuoi provare a comunicare con noi? No, certo Qual è il tuo nome? Hai detto qualcosa? Eh? Sì Fa piacere che siamo qui? Vi ricordate di me? Sì, in coro sembrava, hai mm -hmm. visto? Voce femminile o sbaglio? Sì. Capito bene? Hai sentito? Mm -hmm. Vi ho portato dei fiori, vi ricordate? Ancora, sì. Certo ragazzi. Hai detto il mio nome? Non ho capito. Chiedigli se sono il tuo nome. Vi ricordate il mio nome? È la seconda volta che sento la stessa cosa. Sì. Potete aiutarmi a raccogliere delle prove che esiste una vita oltre la morte? la vostra... la vostra anima continua a esistere? Sembra chiaro, no?